Immaginatevi due bicchieri e due teste pronte a gettarcisi dentro. Io e Shirley MacLaine. Primo dei due che cade con la testa sul tavolo paga il conto. Degli animali sul palco sbronzi, stronzi ma felici